Ciao, sono Marco e in questo momento ti sto portando con me all'interno del mio ufficio, cioè il boschetto preferito mio e di King, lui trova qui un'erbetta dolcissima evidentemente, gli piace tantissimo mangiarla, voglio parlare con te in questa mattinata fantastica, durante questa passeggiata, di un, eh, un altro elemento da inserire all'interno della categoria piccoli spostamenti di vedute per un miglioramento significativo della vita l'abbiamo inaugurata così questa categoria e voglio parlarti del sorriso non so se ti è mai capitato di sentir dire capirai, con tutti i problemi che hai hai anche la forza di sorridere che cosa avrai da ridere con tutti i problemi che hai cose di questo genere qui bene ho qualcosa da dire in merito il sorriso alla fin fine altro non è, secondo me, che un miglioratore di tante cose e tante situazioni, ma soprattutto dello stato d'animo e del modo che abbiamo di affrontare la vita. Ora, è facile ridere, viene spontaneo ridere, quando noi abbiamo una situazione mh, piacevole e felice. È sicuramente meno facile ridere quando, o sorridere intendo dire, quando hai situazioni sgradevoli, però, e questa volta il però ci sta tutto, dobbiamo dire anche che il sorriso ti aiuta a, ad affrontare qualunque altra situazione, pertanto se hai una situazione sgradevole da risolvere, allora è meglio che tu lo faccia, o meglio dire, che noi tutti lo facciamo con il sorriso, per il semplice motivo che già è pesante la situazione, senza sorriso diventerebbe ancora più pesante, quindi il sorriso è un miglioratore di tutte le situazioni, riesce a migliorare i rapporti tra le persone, riesce a migliorare l'umore, riesce a migliorare le situazioni difficili, quindi sorridere, sorridere sempre, anche se siamo in una situazione molto difficile e antipatica da risolvere, anzi oserei dire a maggior ragione in queste circostanze difficili è meglio sorridere. Io spero di esserti stato utile con questa piccola pillola di saggezza o formazione, chiamala come vuoi. Io continuo la mia passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe che corre avanti e mi esorta a correre, ma in questo boschetto non è, non è facile correre. Se hai qualcosa da aggiungere o vuoi commentare, fallo nello spazio dei commenti e se ritieni questo video di valore, condividilo. Non mi può che far piacere eh, di poter contribuire anche al miglioramento di una piccola parte della giornata, non voglio dire proprio della vita, di altre persone ti saluto con un abbraccio, ciao, andiamo King, andiamo, andiamo